Sono le due, sarà in sede E anche oggi, Luca, non c'è! Bentornati su YouTube, sono Matteo Torrisi, officina del pilota di struttura auto d'epoca e auto sportive Io sono Luca di Empower, il sito più grande d'Europa per componenti TV. Io sono Andrea di Carcare.it e mi occupo di vendita di prodotti per la cura dell'auto e soprattutto effettuo detailing nel mio show. Le dati di questa vostra luce. Sì, sì. Se quello che vedrete in questo video vi interessa vi ricordo di mettere like al canale e di continuare a seguirlo. Ma quello che è più importante per noi è mettere comunque anche dei commenti sotto a questo video perché ci fa piacere sapere cosa ne pensate. A proposito di questo, vogliamo fare i complimenti ci vogliamo fare complimenti per come è andato il Complimentiamoci. video. Complimentiamoci. Complimentiamoci tutti quanti. per Pace. come Pace. <ride> per com è andato il video della scorsa settimana? Per chi non l'avesse visto, vi mettiamo il link nella descrizione qui sotto. Il video ha fatto più di mille visualizzazioni. Siamo soddisfatti di, questa, di questo risultato. Ha avuto comunque dei buoni commenti sul incentivarci ancora di più a, fare, a proseguire questo progetto ma no, volta. No, voglio il dopo ma no, dietro allora, siamo contentissimi del risultato che abbiamo ottenuto con il video precedente okay. eh, che troverete comunque qui nel, nel link, il link troverete il link nella descrizione <ride> <risa> <risa> ma la cosa più interessante ragazzi è che oltre alle visualizzazioni e ai commenti abbiamo ricevuto in posta privata dei messaggi che ci eh, invitavano a visitare tre, ben tre possibili posti che potrebbero fare al nostro caso. Assolutamente sì. Dalle foto anche sembrano molto belli. Incominciamo subito con il primo che andremo a chiamare oggi pomeriggio per cercare di fissare l'appuntamento. Non con connessi perché attenzione: i contenuti esploderanno. Saranno tipo, sempre di più. Tipo, come aprire un, un cotino con le forbici. Se fossi nuovo in questo canale ti consiglio di iscriverti in modo che tu possa seguire tutte le prossime puntate ed episodi a riguardo. Quindi la, la prima cosa da fare è chiamare il primo e prendere l'appuntamento. Perché? Perché nella vita reale è giusto concretizzare. Le piattaforme online sono molto belle ma stanno sempre all'interno di uno schermo. Noi facciamo le cose sul serio. Telefoniamo? Speriamo che rispondo. Che le sono? Scusa. Le 4 9, 10. Ah, buonasera, salve. Ho visto un annuncio per un magazzino sulla Cassia, eh, 3.600 euro. Era il canone d'affitto. Esatto, esatto. Volevo sapere sì. se appunto era ancora disponibile e se è possibile venire a fare una visita, a un sopralluogo. Allora sì, ancora è ancora disponibile, ci può vedere martedì mattina alle 10. Questa domenica, dopodomani, io... Luca e Andrea, andremo a registrare un episodio, un episodio di una Subaru Impresa QuareX STI che stiamo ristrutturando. Una Subaru che abbiamo ristrutturato, che è effettivamente il primo progetto dove le nostre tre passioni, le nostre tre attività si sono incontrate per la prima volta. Visto che noi siamo stacanovisti e ci piace molto lavorare solo ed esclusivamente nel settore però perché poi per fare effettivamente altre cose non c'è l'alloglio il, il segreto, come già ho detto in qualche video fa, è non avere la sensazione di lavorare E esatto. da qui noi non ce l'abbiamo mai La giornata è ancora molto lunga e ci rimangono un paio d'ore di sole e ancora abbiamo pensato di darvi qualche chicca, qualche tip su come pulire e intervenire sui sedili in pelle di una X3 E chi è meglio del mio amico Andrea di Carcare.it Può spiegarci come pulire a fondo un sedile in pelle. E chi meglio di me può sfruttare l'occasione per farsi pulire i sedili in pelle dell'X3, vista dell'X3 è la mia, comunque oh, oh, colgo oh, l'occasione. Oh, e oh, lo ringrazio oh, anticipatamente. Oh, grazie. grazie. grazie. Sono yeah. Quando il sedile comunque presenta eh, questo effetto lucido è sicuramente un effetto non naturale e quindi sicuramente è molto sporco e deve essere rimosso per farlo tornare al suo stato satinato. Questo è un prodotto che può essere utilizzato anche come mantenimento nei vari lavaggi quotidiani. Eh, magari la prima volta lo utilizziamo puro per avere una forza maggiore nel sgrassare lo sporco e le volte successive lo andiamo a diluire uno a uno mi raccomando scegliamo il prodotto prima di utilizzarlo apriamo l'educatore andiamo a coprire tutta quanta la zona da trattare e ci aiutiamo con una spazzolina per andarlo a lavorare ovviamente è meglio una spazzolina che un panno perché con la spazzolina riusciamo ad arrivare nei pori della pelle a questo punto cominciamo a lavorare il prodotto sulla superficie riusciamo a vedere la differenza di colore dove praticamente viene via lo sporco lavorandolo con la spazzola notiamo subito un cambio di colore e effettivamente vediamo che lo sporco sta venendo via bello, sì. quindi continuiamo a lavorarlo senza, senza fare pressione giusto a far scorrere nella spazzola poi ci muniamo di un panno asciutto e andiamo a fare l'azione di rimozione del prodotto. Non ha bisogno di essere risciacquata la superficie, ma soprattutto già potete sentire... La morbidezza della pelle che è tornata a differenza di, dell'altra superficie, quella ancora sporca, che risulta essere un po' più dura. Eccolo, erro.